eccoci tornati con questa nuova puntata di accesso totale in paracose. siamo in compagnia di guido buongiorno guido buongiorno buongiorno a tutti allora guido è innanzitutto un grandissimo amico ed è il marito della nostra origamista eh, ormai eh, ormai ufficiale, possiamo dirlo, eh, René, che, René, che abbiamo conosciuto sabato scorso quando abbiamo inaugurato, per così dire, questo nuovo format di accesso totale. Allora Guido, con te entriamo, possiamo dire, a pieno titolo nel mondo del cinema, eh sì, sono un grande amante del cinema, poi come puoi vedere dietro abbiamo cimeri, di pe... pezzi di esposizione cimeri, proprio. No? Ho una piccola pro... collezione tra proiettori e pellicole, così, eh. quindi non sono, non mi ritengo proprio un cinofilo di quelli così, però mi piace. Mm -hmm. La plana, giudicare i film... Questa è così qui, insomma. E, e poi non dico mai che il film è bello e brutto. Per me ogni film è come un piatto, un piatto di spaghetti fatto. No? C'è chi piace il pomodoro e c'è chi piace la carbonara. Giusto. Quindi giusto. la stessa cosa per i film. Quindi ognuno... Non per me non esiste il bello e il brutto. Giusto. è eh, il modo mi, di fare. Ecco. Mi sembra, insomma, un'ottima un filosofia. Sì, sì, è quello, quello che penso sempre. Ecco perché io con i critici non è che li amo tanto. Perché io sono molto più semplice, anche vedrai dopo, per descrivere i film. Mm -hmm. Sono molto alla mano, non uso terminologie da chissà che cosa. Anche, allora... anche perché, insomma, ovviamente il, um, uno dei primi fini di, di questo format è innanzitutto passare un po' di tempo in compagnia di, in compagnia di amici soprattutto certo, certo. cercare di anche eh, passare questi momenti eh, di questo periodo molto particolare eh, tra chiacchiere simpatia e Insomma, anche vecchi ricordi, se vogliamo, no? Certo, ah, poi qui il fatto del cinema, cosa aiuta molto. E poi dal cinema qui si apre un mondo, dal cinema vai ai libri, vai alla storia, vai insomma, il cinema racchiude tutto, tutto quello che è cultura, eh, come adesso... Da come prima qualsiasi film partendo da guerre stellari le cose così quindi ogni cosa ha la sua storia e quindi dopo da lì uno ne parla e è bello insomma passi il tempo così insomma assolutamente quindi Espevo. ecco che in questi giorni con Netflix queste cose qui ha aiutato eh, certo. molto questa cosa certo e Espe speriamo insomma, con... insomma con... con queste chiacchierate che, che ci faremo di far passare anche un po' di tempo piacevole, piacevole anche, eh, sì. anche a tutti i nostri amici che ci guarderanno. Allora, Guido. Quindi oggi anche. Dimmi, dimmi. Di, di, dimmi, dimmi, scusami. Oh no, ecco, anche l'argomento cinema di fiabilità Quindi è molto va proprio. come il calcio sui maccheroni. Quindi ce esatto. ne sono di film che riguardano questa problematica. Esatto. E che insegnano a tutto. Esatto. Come, come hai introdotto giustamente tu, oggi parleremo di, del connubio, possiamo dire così, tra film e disabilità. Quindi film che in un modo o nell'altro, vedremo come, parlano di tematiche legate al sempre, tra virgolette, mondo della disabilità. Prima di partire però io volevo, così, proprio brevemente, due parole, sapere come ti è nata questa passione per la cinematografia, il cinema e allora, la pellicola credo, in generale. Guarda, detto in poche parole, credo da quando sono nato, da quando ho cominciato a capire che cos'era la cinematografia, quindi io già mi ricordo che circa... 5-6 anni già cominciavo a vedere i primi film, addirittura gli horror, che mio padre mi correva sempre dietro per <ride> farmi appena mi spegneva il televisore io mi arrabbiavo e da lì poi è partito tutto, sono passato a diversi ceneri, mi sono interessato un po' queste cose, nonostante tutto che oggi il cinema è molto molto cambiato. Però, ecco, adesso non c'è più la pellicola, quindi c'è tutto il digitale. Per carità, il digitale ha portato anche migliorie, però, però diciamo la pellicola più anima. Eh. Possiamo ecco, dire, anima. La, la tradizione. Sì, sì, io proprio sono partito con questa cosa. E, cioè, è arrivato come automatico. Non è che c'è avuto qualcuno che aveva passione in famiglia o no. qualcosa. Io credo che forse sono c'è mio fratello che è amante anche lui del cinema, ma non è proprio come me, è una cosa viscerale, ecco. E poi ho continuato ancora oggi tranquillamente, mi interesso, prendo informazioni, mi piace vedere le curiosità dei film, del cinema e Tutte è quello che avviene, come avviene, come è stata la lavorazione, come è, com è partita l'idea, tutte queste cose qui, insomma, ecco. Ok, tut quindi... tutte queste curiosità, insomma, eh, pillole... Sì, sì, <ride> sì, sì è... mi, mi tiene <ride> molto preoccupato. Anzi, soprattutto in questi periodi mi ha aiutato molto. Okay, Poi sì. su internet, che c'è internet, quindi ti apre un mondo proprio vastissimo di... Di roba da sapere mm -hmm. beh sicuramente Ma internet è eh, vasto vasto proprio di di, di conoscenze insomma sì, poi c'è anche l'aiuto di, di Wikipedia che dà molto una mano per queste cose quindi... poi c'è movie player mm. eh, sito molto conosciuto di critica di Rosso e poi ce ne sono molti altri quindi è pieno, insomma, è pieno, pieno. Quindi uno ci si sbizzarrisce. è fortuna che in questo periodo c'è stato internet. Ecco, cagliardato certo. bene. Allora, Guido, Eccoci mh, entriamo proprio nel, nel vivo de, dell'argomento. E, e diciamo in, in, in un certo senso, accesso totale si, si mette un po' nelle tue mani mi dicevi che eh, sì. eh, commentavamo cercavamo di commentare insieme oggi due film in particolare che, e... che parlano di disabilità dici innanzitutto so. quali sono e poi allora il primo in cui parliamo per adesso so è anna dei miracoli di cui ho anche il dvd perché purtroppo come succede spesso eh, in televisione passa pochissimo questo praticamente io in televisione non l'ho mai visto oppure se passa passa negli orari proprio impossibili quindi le tre, le quattro di notte. di notte allora ho trovato il DVD e me lo sono subito comprato perfetto, e niente qui diciamo che è un film del 1962 guarda prima eh. di, prima, prima, timi, di timi, timi. prima di entrare a parlare del film andiamo a vedere anche eh, brevemente l'altro di cui poi dopo parleremo ah, certo, certo. cercheremo Somma. di metterli magari a confronto certo ecco questo film qui... è molto più recente saranno tutti è quasi amici è un film del 2013 francese e anche qui diciamo che tra i due film ecco perché come Primo appuntamento ho voluto scegliere questi due film proprio perché hanno diciamo un'assonanza di alla fine di amicizia. Ecco, che si forma tra il disabile e la persona normale, tra la, cioè, la persona con disabilità e sono... non la eh, persona... Anche perché su tutti e due i film ci sono due caratteri totalmente difficili. Uh -huh. e quindi la partenza, come sempre, è, è dura. Uh -huh. Pesante, e poi pian piano si riesce eh, a vedere tutta l'evoluzione di quello che succede. Nella eh, durata della pellicola e che insegna molte cose, uh -huh. fortunatamente. Ecco. Parliamo, eh, partiamo dal, da, dal film del dal, dal film più, più vecchio, sì. del, allora, del prima. Eh, allora, Anna dei miracoli è un film del 62 mm -hmm. e praticamente è ispirato a una storia vera di una bambina sordo cieca e, e della sua insegnante, quindi da lì diciamo che si vedrà con che insegnamento userà questa, eh, questa insegnante con questa, questa ragazza, diciamo, questa ragazza qui. E cosa succede, praticamente? Nel film, praticamente, viene spiegato perché dico che anche oggi, nonostante sia del 62, è ancora attuale. Perché, eh, diciamo, che tocca degli argomenti dentro le famiglie che ancora oggi, diciamo, che succedono. Quindi il pietismo verso i genitori quindi la protezione, mettendogli questa campana sopra per cercare di eh, farla attento così, non sapendo, non, non, non è una cosa voluta, però diciamo che chiudono, eh, chiudono proprio in una gabbia questa persona disabile e facendo anche purtroppo dei danni considerevoli. Mm -hmm. Questo comunque, è, infatti, il film praticamente parte con questa ragazza sordoceca che ha un carattere praticamente viziato, eh, rompe le cose, insomma è un, proprio un casino, è viziatissima al massimo perché logicamente i genitori lì, primo, non sanno che cosa fare e come comportarsi. Lei non ha sentito mai né la voce né i visi dei genitori, non ha usato mai bene o male il tatto per toccarli, per conoscerli, queste cose qui. Quindi è una gravità totale. Quindi c'è la madre di questa ragazza che cerca di contattare un istituto per cercare se gli manda qualche insegnante. Poi questa è una famiglia anche benestante, quindi è messa anche bene. E viene questa insegnante in questa casa e anche lei precedentemente è successo che ha avuto la malattia quindi era cieca poi diciamo che è guarita è riuscita a riprendere un po' la vita normale e si è spesa su questi insegnamenti per queste cose qui e nel film cosa succede? succede che questa insegnante usa metodi nonostante vede che la ragazza comunque ha colto l'intelligenza di questa ragazza che però l'ha trasformata in vizio proprio capricci e praticamente oppone sempre resistenza, come ti dicevo prima. Quindi questa insegnante eh, cerca di usare metodi anche molto pesanti per cercare di farla mangiare con la forchetta, tutte queste cose così. E tutta la durata della pellicola, comunque con lei che dà queste questi insegnamenti e quindi che la ragazza non accetta di buon grado, logicamente, perché per lei è un mondo sconosciuto, però anche i genitori ogni tanto ci si mettono in mezzo per cercare, come se è capito. no, lasciala stare perché anche qui viene fuori la pena per il disabile, che è sbagliatissimo. Io ho sempre, anche mi moglie, tu lo sai René, che odia queste cose qui, eh, però nel film si vede queste cose qui, la mamma, lo so, la mamma è sempre la mamma, quindi per il figlio è protezione totale, però succedono queste cose così, quindi a un certo punto della pellicola questa insegnante prende questa bambina e la porta su un'altra parte da soli praticamente, quindi vive con lei da sola e in questa cosa qui usa ci sono delle scene veramente intense che vedono il comportamento di questa cosa qui fatto anche in una presa diretta, quasi, perché è tutto fermo con questa immagine. Questi modi di, di prendere l'insegnante prende la mano di questa ragazza e cerca di proprio di mettergli con forza una forchetta per farla mangiare. Invece, questa ragazza che fa, butta via il piatto, fa un casino, insomma, e qui viene fuori. Quindi... Ha una sorta di, di rifiuto, possiamo dire: di rifiuto, logicamente è anche quello. Tuttavia, questa insegnante, fortunatamente, perché poi parliamo anche di insegnanti bravi, di inseg perché come succede in giro anche oggi, ci sono insegnanti bravi e insegnanti meno bravi. Meno bravi, bravi. Questa fortunatamente è brava, ha capito l'intelligenza di questa ragazza e quindi lotta proprio con questa cosa qui nonostante ci soffra anche lei tantissimo perché è veramente dura anche quando lo spettatore vede il film insomma si medesima e ne soffre perché è veramente intense le, le immagini queste scene veramente lavorate benissimo mm -hmm. e si va avanti con questa praticamente con questa storia e succede che dopo un po', dopo questa solitudine, questa diciamo eh, insegnante, la ragazza dopo che succede, rivengono i genitori per dire no, basta perché può bastare questa cosa così contro eh, diciamo eh, come si dice per l'insegnante andava contro i genitori dice no, non basta perché qui si ritornerà indietro. Quindi vedi, ritorniamo sempre al fatto che il pietismo, il fatto di coccolarla troppo di tutte queste cose così, e non sanno che domani, poi quando non ci sono i genitori, che succede a questa ragazza? Purtroppo tante volte i genitori vedo che non ci pensano, ci sono certi che ci pensano, per carità, ma tanti rimangono vanno avanti con questa campana messa sopra a questi figli, e invece è sbagliatissimo. Quindi. Diciamo che questa cosa insegna questo film eh, sul fatto di non usare il che oggi purtroppo viene ancora usato in tante famiglie. In tante situazioni. Eh, anche in tanti istituti, eh, in qualche mm. istituto, no tanti, però in qualche istituto succede. Ecco. Mm. E probabilmente che succede alla fine? Che dopo al termine di queste circa due settimane di insegnamento... E la mamma vuole riabbracciare sta figlia perché logicamente non avendola quasi vista per due settimane è ansiosa di abbracciarla sì. però dice diciamo, l'istruttrice diceva sempre che non era non bastava questo, questa cosa ci voleva ancora lavoro invece la mamma contrariamente dice no no no no quindi viene riportata a casa e che succede quando si mettono c'è una scena che quando si mettono a tavola eh, non essendoci di più l'istruttrice, la figlia ricomincia piano piano a, a fare casino insomma a tornare indietro a tornare indietro perché okay. mangia con la famiglia quindi non trova più quella cosa poi si capisce nel finale che voleva una cosa e alla fine non riusciva a esprimersi con i genitori, perché subito avevano questo modo di coccolarla, di, di mm. farla. Invece che succede? Che alla fine ritorna indietro questa istruttrice e cosa succede? Perché nel frattempo, in questo insegnamento di due settimane, eh, l'istruttrice ha imparato diciamo, il modo di il linguaggio di sordo ciechi quindi col tatto poi si vede nel film. Succede che alla fine i eh, sforzi per collegare le parole per quello che vuole, insomma, per esprimersi, perché soprattutto la ragazza non riuscendo a esprimersi, che succedeva? Si incazzava e faceva casino, ecco. E invece che è successo? alla fine All'improvviso eh, pronuncia questa ragazza la parola acqua, Voleva praticamente il bicchiere d'acqua, ecco, una cosa così. E Quindi l'istruttrice, appena sentita questa parola, che è una parola in tutta la durata del film, è un traguardo immenso anche per l'istruttrice e per la famiglia. E da lì ecco che la famiglia comincia a capire che tempo dietro comunque, con quel comportamento che avevano del coccolare, del viziare la figlia, capiscono l'errore che avevano fatto. E il lavoro che aveva fatto l'istruttrice quindi in questo film ci sono grandi insegnamenti Che poi alla fine che succede che mentre va via questa istruttrice, comunque le figlie abbracciano la famiglia la figlia abbraccia la famiglia poi all'improvviso la figlia si gira diciamo va verso l'istruttrice riesce ad andare verso l'istruttrice e la bacia quindi anche questo è un simbolo proprio da, dalla partenza del film dall'inizio del film c'era grande contrasto tra l'istruttrice e la figlia, il finale è andato praticamente a, ecco, a, a amicizia, riappacificare queste a riappacificare di amicizia, e capire esatto. che vedi, è venuta fuori l'intelligenza di questa ragazza, e quindi eh, aveva ragione l'istruttrice quindi era intelligente, e la ragazza ha capito che la sua istruttrice, cioè, alla fine, istruttrice amica è riuscita ad aiutarla, a fare un grande passo. E il film praticamente finisce così, e... cioè la bacia proprio per la gratitudine, per questa, questo ringraziamento che ha fatto nei confronti, ha capito tutto, ha capito il modo, i modi duri che ha usato, questi truttrice, quindi lì è tutto racchiuso, diciamo, tutta l'educazione del film. Quindi ecco, è un film a tappe, si inizia con il fatto che i genitori fanno questo sbaglio fino ad arrivare a, levare, a non usare più il pietismo e a trattarla come si tratta qualsiasi persona. Esatto. In modo certo certo. più attenti, però logicamente non standogli lì con, eh, troppo, con troppa pressione. Con troppa pressione, ecco, quello lì. E quindi, no. ecco. Diciamo che qui con la disabilità, e poi ho detto: parliamo di un film del 62. Comunque, sia per me, per come la penso io, è ancora attuale, Perché certo. Ancora no, la... ci sono S purtroppo questi problemi qui, mm -hmm, assolutamente, per quello è vero. No, poi insomma, il tema è proprio eh, sicur sicuramente molto, molto importante. Come dicevi anche tu, eh, il discorso ovviamente si può fare tranquillamente in generale, nel senso eh, è giusto avere, soprattutto quando poi il figlio e la figlia sono, sono piccoli, è giusto avere una, una sorta di riguardo, attenzione, eh, protezione ovviamente. E, sì, sì, e, sì, e sì, anche, sì. credo che sia anche normale, fisiologico in un rapporto genitori figli eh, sì, sì il, Noi, madre... il, il problema il problema eh, subentra quando eh, questa protezione si trasforma in una sorta di, campagna, di campana di vetro sì, come dicevo prima infatti, che per me è una cosa sbagliatissima li blocchi proprio lo sviluppo della persona, come esatto. essendo io per carità un dottore un però diciamo che vedo insomma per esperienza parlando anche con René quando l'ho conosciuta insomma ho, ho imparato molte cose, lei mi ha insegnato molte cose mm -hmm. quindi ecco che riesco a capire con la disabilità anche molte cose in più, grazie al suo aiuto ecco mm -hmm. perfetto, mentre Saltando uh, a, a pie pari, mh, a questo punto direi diversi, diversi decenni, passiamo sì. a parlare di Quasi Amici. Allora, Quasi Amici, un film francese che sicuramente questo conosceranno tutti, e ecco questo probabilmente passa spesso in tv, quindi meno male, insomma. È uno del 2011, quindi proprio... Siamo addirittura in epoca diversa, mm -hmm. molto diversa, direi. Una vita, una tecnologia. Quindi, venuta fuori molto diversamente. Che a differenza del '62, non c'era niente. Ecco, nel '62 già c'avevi il frigorifero, la televisione, che poi era credo anche un lusso a quei tempi. Ecco Quasi Amici, che è un film veramente anche qui, possiamo anche ricollegarlo con Anna dei Miracoli. Perché? Perché veramente questo film parte con questo, questa persona, con questo Filippo, mm -hmm. che è un terapegico e che è diventato treda pregico per un incidente di in Teltaplano, infatti nel film si racconta. E sta cercando un balante, un balante che cerchi di aiutarlo in tutto e per tutto, perché qui diciamo anche il lavoro di una persona, chi, tanto chi assiste un disabile grave, si sa insomma, quindi deve avere un lavoro, lavaggio, insomma tutto, dal bagno, tutto quanto insomma. Non, non, non entro Né proprio né co, Però si può immaginare no, beh, Certo, è chiaro sta. che L'assistenza ad una persona Con disabilità grave è, eh, capito mm -hmm. E quindi È, una, è qualcosa di importante insomma, Sì, sì molto importante E quindi eh, Si vede che nel film eh, Ci sono queste riunioni Con tutte le persone Che aspettano di parlare Con questo Filippo che poi, eh, non so se l'ho detto prima, ma è una persona comunque con i soldi, è ricco, insomma, è molto messo bene. insomma, Poi se lì si vede sul film, da una Maserati, vive un villone molto molto bello, mm. nel lusso, così. Però lui è una persona che comunque rimane, non la vedi, sfarzosa, viziata, tutto quanto. Ha quel comportamento posato, tutto quanto. Quindi fa questi colloqui con diverse persone che nel frattempo che si vede lì, comunque sia, c'è anche lì in mezzo, quindi mi ricollego anche a Anna dei Miracoli, c'è il pietismo, perché anche alcuni professionisti del settore usano anche lì il pietismo. Sì. È capitato molte volte e anche lì si sbaglia. Che succede poi? All'improvviso arriva questo Mone, questo ragazzo di colore che praticamente è stato in galera, è un poco di buono, insomma, ha un modo di fare un po', <ride> anzi un po', molto discutibile. Okay. E Va bene, comunque sia, va lì prima di tutto questo ragazzo per farsi firmare la... Aspetta, dovrebbe essere la lettera dei benefici assistenziali lì in Francia adesso non so come funziona che sono ti firma la cosa tu vai via e comunque continui a prendere eh, una somma che va avanti con eh, mm. che ti paga lo stato francese oh, okay. e lui va lì solo per quello e logicamente il proprietario della casa, Filippo, gli dice ma non vuoi dico, lavorare, non vuoi avere uno scopo nella vita, insomma. cosa? Lui, guarda, vengo il giorno dopo, ha detto guarda, la, lasciami la lettera che il giorno dopo verrò a riprenderla, e verrai a riprenderla. Quindi, la lì, il giorno dopo viene e come viene? Praticamente viene... Eh, Diciamo, invitato da, dalla persona che si occupa e è responsabile di tutto quello come funziona dentro la villa, e lui gli fa vedere le stanze, come funziona tutto. Questo qui, lui ancora non avendo accettato tutta questa situazione perché non voleva proprio né lavorare né niente. E da lì il film comincia: con lui che comincia piano piano a. A aiutarlo a come si fa a insegnargli diciamo tutto il percorso di quello che deve fare con un tetraplegico mm. quindi certo. sollevarlo dalla carrozzina lavarlo tutte queste cose così e lui è un po restio su queste cose così e nell'evoluzione del film comunque sia lui ecco la voglia diciamo ce la mette e... quindi il film va avanti in questo modo così nonostante lui comunque sia usa sempre modi duri contro l'uomo contro la persona disabile questo però la persona disabile alla fine non è che gli dà fastidio alla fine anzi vede perché a un certo punto del film poi succede che viene chiamato mi pare eh, se non ricordo male dal fratello e gli dice, guarda, io praticamente avevo indagato su questo ragazzo. E dice, guarda che questo è un poco di buono, è stato in galera, tutto quanto. E stai molto attento a quello che, che fai, perché dopo un casino. Eh. Lui praticamente sulla frase quello che dice, mentre stai in un bar con questo col fratello, e gli dice che dice, guarda, io non voglio il pietismo. Cioè, io quello che non voglio da qui è, infatti racconta un, c'è una scena lì che praticamente quando sono il telefonino che fa questo ragazzo gli prende il telefonino glielo passa a, a philip come capito se lo prendesse è quello che praticamente lui piace diciamo mm. quindi racconta proprio questo fatto per dire che questo ragazzo non lo sa benissimo. quindi lui si sente bene e Qui ci ricolleghiamo sempre a Anna dei Miracoli, cioè il piedismo Quello che usava l'istruttrice è come alla fine fa lui a questi modi rozzi di fare però giusti. E comunque gli piace. Quindi piano piano dall'inizio che l'amicizia non era così, lui era restio a fare queste cose, la famosa scena del guanto, non so se ti ricordi che era praticamente questa cosa qui, quindi lui no, no, no, no, no però alla fine fatto comunque sì. quindi anche lui dal film io deduco che sia anche lui una persona intelligente questo ragazzo che comunque anche lui tutta la durata del film comunque vedi il cambiamento la lavorazione di tutto quanto di quello che gli sta intorno nonostante rimanga sempre il suo carattere eh. Mm -hmm. giustamente, per me giustamente perché quella è una cosa che aiuta molto con, uh, con tante persone con difficoltà disabili, tutto quanto come io faccio come moglie che <ride> non è che sto lì a dire no, delle cose cioè, la tratto come... okay. tranquillamente ecco, perché dopo mi ha detto che mi me mena pure no? <ride> ecco. e qui sì, il film parte con queste due persone che se vanno in contrasto un po' soprattutto lui e poi durante tutta la durata del film veramente poi si vede che philip cioè il tetraplegico, è innamorato di una donna si scrivono le lettere però lui c'ha paura di mandargli una foto per intero di come eh, lui per paura di non essere accettato yeah. cioè, invece succede okay. che il ragazzo cioè eh, dovrebbe Driss, si chiama, Omar, Omar Sai, un attore francese, gli dice, cioè di nascosto alla fine invece di mandargli la foto solo della testa, e a mezzo busto, gli manda la foto intera a no. questa ragazza, non dicendo niente alla, a, a, Philippe. a Philippe. E da lì si va avanti, si va avanti e diciamo che comunque sia... Alla fine un po' il contrario, che è restio più Philip su certe cose che il ragazzo. Però alla fine Philip è un po' restio, però dopo capisce l'aiuto che sta dando a questo, questa persona, insomma, anche col carattere, con tutto. C'è la scena di cui fa vedere che quando c'è Filippo per il compleanno di Filippo. c'è l'orchestra che suona Bach, Beethoven... E lui si rompe un po' le scatole, sto ragazzo. E alla fine lui che fa? Mette la... una delle canzoni che si ballano così, allora tutti quanti lì, beh, lì partecipano tutti a ballare, tutto quanto. E lui, anche nonostante sulla sedia da rotelle, però ride, è contento, perché lì è stato sempre... La cosa cupa capito disabile mm -hmm. tutti quanti lì a correre qua e là, là per lui poi qualcuno magari ecco anche il fatto di averci tanti soldi dai dopo la gente lo fa il pedismo lo usa anche per quello perché avendoci tanti soldi questa persona eh, allora approfittano eh, come eh, esatto come se fu, come fosse un modo per eh per approfittarsi poi eh sì sì per, mh, capito queste cose così esatto. e che succede? poi alla fine si vede anche posso dire parlano di un episodio Filippo parla di un episodio cioè il ragazzo logicamente eh, chiede l'assistente chiamiamolo l'assistente chiede a Filippo di come fa per il sesso per dire dato che ha detto guarda per il sesso dice, non è che logicamente eh, dalla parte in giù in poi non posso, però dice simpaticamente le orecchie sono un punto molto sensibile e nelle scene dopo succede proprio che l'assistente va a prendere due prostitute, le porta lì in villa, e ecco c'è una che gli massaggia le, le, le orecchie e lui tranquilli, tutte e due lì, felici, mm -hmm. E lui è anche sorridente, Filippo, perché nessuno si era mai permesso di fare una cosa del genere, però lui l'ha fatto e si è sentito proprio come tutti, nonostante questo grave problema. Certo. E quindi parte se il film andando avanti, ecco, si riesce sempre a capire la vera amicizia, che sembra un'amicizia che non lo so, lunga da 30 anni e invece addirittura di pochi mesi di poco, qualche anno adesso eh, di preciso lì so così però è di poco però è un, una grande grande amicizia questa poi è basata su una storia vera di un tretraplegico con il suo assistente mm. E che succede alla fine? il film va avanti e alla fine succede che Finale eh, si ricollega all'inizio perché all'inizio si vedevano tutti e due maserati che correvano per le vie di Parigi mm -hmm. e dopo bloccano la polizia e tutto lì. Poi il finale si ricollega lo stesso a questa corsa verso l'ospedale: il che non era vero perché hanno per cercare di seminare i poliziotti. Filippo eh, ha finto un ictus addirittura. E quindi non lo fate divieta, a casa. No. No, non lo no, fatti a casa, <ride> assolutamente. E che succede? Quindi vi, andò via la polizia, loro ripartono e Filippo dice: Dove andiamo? Eh, Ci penso io, l'assistente dice: Vanno avanti. E alla fine eh, vanno, credo, adesso non mi ricordo, comunque in una zona del mare mm -hmm. e in un ristorante. E poi c'è anche una piccola scena che lì come lui, Filippo era già con la barba lunga i capelli abbastanza da quando con Philip era andato perché c'è un punto del film che Philip era andato via per problemi con il fratello e quindi lui ha dovuto chiamare altri badanti e nel film si vede che questi badanti non avevano proprio il modo di fare, di... lui si trovava però si è lasciato abbandonare praticamente, era triste tutto quanto. E poi succede il finale, quindi Filippo riviene perché comunque lui si era sentito anche male, tutto quanto, quindi vanno in questa località vicino al mare. E poi si vede questa scena, dicevo prima. Mm -hmm. E Lui, comunque, taglia la barba tutto quanto e si vede su diversi cosi che gli fa tante volte dei capelli tipo alla cowboy oppure queste cose così. E allora, ecco, usa certi mezzo, Dice no, no ridono. Vedono. C'è un'amicizia formidabile. Addirittura alla fine, gli, gli fa i baffetti alla Hitler con i capelli qui davanti. Dice: No, no, questo non accetto, non accetto perché lo stai bene. Ecco queste cose così vanno al ristorante e il finale ecco concludendo praticamente il finale che succede che vanno al ristorante philip tranquillamente si immagina che deve mangiare col suo assistente e invece l'assistente che fa sente si alza e se ne va via e a un certo punto lui ci rimane un attimo ma che succede philip dice non, non capisce e lui va via, lo saluta, e a un certo punto viene quella donna con cui dall'inizio dall del film ci parlava con Philip. Quindi, ecco, all'assistente ha, ha fatto un regalo, alla fine l'ha spronato a fare questa cosa qui, e infatti si commuove, saluta l'assistente, e il film finisce che l'assistente va via, e lui, con questa donna, cenano insieme, lui sorride, è contento, finalmente, perché per quasi per tutto il film ha scritto sempre lettere, si sono sentiti per lettere. E quindi è stato così. Ecco che praticamente ritorniamo, come l'altro film, come Anna dei Miracoli, al fatto che è partito con questo sempre contrasto e alla fine siamo arrivati con che si è formata una grandissima amicizia. Che nonostante oggi, anche dal vero, perché c'è anche un documentario su questo film, dei personaggi proprio realmente esistiti, eh, si sono separati, però si sentono, sono rimasti amici, quindi credo che questo sia un insegnamento favoloso, veramente, che rimane, rimane nel cuore, veramente. Mm -hmm perché poi ho detto, dal piedismo, qui toccano tutte le, le basi, insomma, su quello che sta succedendo, su tutte queste cose, sui comportamenti, così, e poi soprattutto sull'amicizia, che io credo tra disabili, disabile e una persona o il suo assistente, chi che sia, eh. anche il comportamento dice tanto, Assolutamente quello ha, aiuta, aiuta tantissimo assolutamente sì no sono, sono perfettamente d'accordo un, una cosa mi aveva in realtà colpito tu dicevi che riguardo a questo film praticamente la persona uh, con disabilità eh, eh? Scusami, ricordami un attimo il nome o un attimo... Filippo. Uh, Filippo, ok. Oh, sì, sì. sì, sì. Uh, tu dicevi, Filippo all'inizio all del film sembrava anche, mh, in un certo senso, non accettare, se vogliamo, la, la sua situazione. sì. Sì, perché poi nonostante tutto lui essendo nel, vivendo nel lusso uh -huh. quindi aveva tutte le possibilità di pagarsi assistenti medici tutto così però gli mancava quella cosa diciamo quel rapporto umano veramente uh -huh. umano che in tanti casi è, oggi manca, manca possiamo, possiamo dire a parte il rapporto Uh, umano con quello che poi è il, il suo assistente, quindi proprio un rapporto umano vero, reale, concreto. Possiamo dire che in qualche modo mancava anche quella che è uh, una umanizzazione de della disabilità, cioè riusciva a vedere di se stesso Uh, più il fatto di avere una disabilità più, piuttosto che vedere la persona che lui stesso era sì, è vero, è quello poi nel film per dire eh, si fumano la fine una canna insieme che lui non ha, Filippo non ha mai fatto cioè so queste cose che tendono a fare eh, Grandi, grandi, grandi passi a una persona con problemi, con disabilità. Io, guarda, prendo l'esempio di René, di mia, mog di mia moglie, che uh -huh. quando l'ho conosciuta, comunque sia, eh, cioè, passioni, proprio. sì, aveva la passione per il disegno, per queste cose così, però era lì, nelle sue quattro mura e finiva lì. Poi, pian piano, conoscendola tutto quanto, stando insieme sempre, che poi uno dice, tanto le mogli, dice, sta sempre con le mogli, che palle. Invece per me è, Beh, mh, è diverso, è diverso perché da, ha dato una mano anche a me, nonostante tutto, perché io ero un tipo ansioso, insomma, diversi problemi. Quindi, parlando di tutto, e poi, ha visto, è esplosa anche artisticamente, Cacchio. Quindi è questo, è vero, e quindi questi due film, eh, diciamo che sono veramente sia Andai Miracoli è ancora attuale, quindi così, quasi amici, comunque recente, quindi è attualissimo. È attualissimo proprio. Uh, cioè qui l'insegnamento è proprio l'amicizia l'amicizia che deve avere con una persona e non quando va in giro come è capitato anche con René, come René quando andavamo in giro magari vedevi la gente seduta sulle panchine, Oh, guarda quella, guarda quella, così mm, okay. capisce, purtroppo. purtroppo ce ne sono tanti, sicuramente non sparirà mai questa cosa non andrà mai via però si può migliorare e far capire, ecco perché eh, quando anche l'ho accompagnata lei nelle scuole ho visto comunque che i bambini sono sensibili quindi se uno parte già con un'età eh, piccola insomma, de, che già il bambino può capire insomma quello che è e viene su già con una mentalità molto più aperta. Assolutamente. Eh, quindi per me questi due film eh, insegnano molto, molto in tutto per tutto. Mm -hmm diciamo usare certi comportamenti e quelli da non usare per cercare di vivere bene insieme anche entrambi perché io se per dire faccio l'assistente per dire a René eh, se sto lì e faccio tutto il coso lì e gli prendo le cose gli faccio le cose qua e là, io non me ne accorgo ma, ma non viviamo insieme tutti e due e invece così comportandoci come tranquillamente come deve essere fatto come dovrebbe essere fatto sempre siamo tranquilli cioè se ce la devo mandare a quel paese ce la mando se um, eh, devi fare una cosa io se gli cade una cosa non è che vado subito là e la prende lei prende yes. una cosa altrimenti me lo dici, dice qui mi dai una mano mi prendi questa cosa allora io certo. vado e la prendo ecco quindi su questi film ci sono queste cose Mm -hmm. Cose molto molto importanti, eh, sì, sì, concetti e argomenti assolutamente fondamentali. fondamentali proprio sì. per la, se, vogliamo, se vogliamo, proprio per la crescita umana di, della persona, Nella persona con disabilità, ma della persona in quanto tale, proprio in quanto persona. Eh, sì, Purtroppo sai che succede spesso? è come Quando vai al cinema uh -huh. a vedere un film di questo genere qui allora lì sì ti pianti, pi è bello le cose, ti esce la lacrimuccia, però il problema è dopo, che quando esci dalla sala lì alla fine pensi alla tua vita, proprio succede anche questo. Ti riscontri con, eh, con la realtà. Eh, io, dicono, io ho visto il film, mi è piaciuto, a posto, uscendo dalla sala è finita la magia mm. e quindi ritorni a magari a dire poverino quello, poverino quell'altro. Quindi bisogna che la gente si immedesimini più delle cose, soprattutto perché questi due film sono presi da storie vere e quindi anzi è una cosa ancora più importante. Non è inventato, non è una cosa fatta così. Quindi, chi ci sta seguendo, chi ci sta ascoltando, li consiglio veramente, quasi amici, credo che l'abbiano visto tutti, praticamente tutti. Anna dei Miracoli lo consiglio perché è un film che anche lì, anche con impatto comunque, con scene intense, impatto emotivo intenso, insegnano molto. Hanno okay. capire veramente per superare qualsiasi difficoltà, sia meno leggera che quelle più toste. Okay. Quello. Quindi lo consiglio. Chi lo trova, ma anche credo su internet, in qualche modo, vai, Anna dei Miracoli si trova. Insomma. Sì, si riesce a trovare. Eh, anche perché il DVD della, della Metro Golden Meier, della 20 di, della Century Fox, quindi credo che in commercio se uno va su IBS lo dovrebbe trovare. Mm -hmm. okay. quindi, eh, lo consiglio, lo consiglio perché è bello, bello, bello. bello. Allora, Guido. Amici. Eccoci qua. Eccoci qua. Io allora. ti ringrazio di, di, questa, di questa chiacchierata, mi ha fatto... Uh, piacere prima di tutto uh, ritrovarti insomma diciamolo era, era diverso, diverso tempo sì sì che... no, poi questa cosa questa idea che hai avuto molto molto interessante grazie eh, piaccia, piaccia a chi ti sarà a sentire e abbia un continuo anche intanto ci proviamo e sì. facciamo il nostro meglio io per carità io spero di essere stato diciamo chiaro non sono sì. ho detto, come tu ho detto prima non uso termini non sono un critico cinematografico no. non sono, sono un semplice appassionato di cinema e come vedi ecco come io esamino i film eh, Piace parlando in questo modo come, come dicevamo poi alla fine la passione no è il, è il motore che spinge tutto sì, quanto sì la una, una cosa molto importante assolutamente quindi guido io veramente ti ringrazio tantissimo per, per questa chiacchierata spero spero e Credo che ce ne siano diverse altre. Lo spero anch'io, guarda, con molto piacere. Sì, ovviamente ci sentiamo eh, nell'attesa di rivederci, sì. o in, o in sì. quel di Roma o in quel di Civita Nova Marche. Ah, prima tu... o poi riuscirò a venire a Roma, prima <ride> o poi. Bene, per forza, per, per, per... Te lo per Questo lo stai dicendo davanti a centinaia e centinaia di persone ecco, lo sai? ti prendo la responsabilità mi prendo perfetto eh, dai, allora, ci risentiamo sicuramente eh, molto sì. presto nell'attesa di rivederci e vediamo allora, film... quanto prima riabbracciarci come no, come no sicuramente un abbraccio tanto, un abbraccio a te e saluto a tutti grazie, ciao Guido ciao Cristiano, ciao ciao ciao ciao